Amici di Vending News e Vending TV, bentornati a un nuovo appuntamento con Vending Focus, lo speciale Venditalia che stiamo realizzando immediatamente dopo la realizzazione della 4 giorni milanese dove... Gli attori sono stati tantissimi, noi non siamo riusciti a intervistare tutti e così abbiamo pensato di sentirli uno alla volta in pochi minuti per farci raccontare tutto ciò che è successo nei quattro giorni, che cosa hanno presentato e magari sapere in definitiva come è andata questa fiera. Oggi siamo in linea con... Stefano Rocchi, il responsabile commerciale della Adel, appartenente al Repa Group. Stefano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Fabio, ciao spettatori. Sono contento di essere qui con voi e dirvi due parole sul, su come è andata in fiera e la situazione di mercato in genere. Beh, io direi che in fiera a detta di tutti è andata benissimo, questo entusiasmo è stato contagioso da parte degli addetti ai lavori, eh, produttori, eh, gestori, io ho visto veramente un fermento che non vedevo da tantissimo tempo, a voi intanto com'è andata? Allora, allo stand abbiamo avuto molte visite, e, essendo anche una fiera molto concentrata, tenuta diciamo come espositori, essendo poi players non tantissimi, eh, è stato proprio come fare per i visitatori, è stato come fare una passeggiata per, eh, per il mondo vending. È andata molto bene, abbiamo avuto parecchie visite, diciamo che noi siamo sul mercato già da parecchi anni, per cui magari non tantissimi nuovi eh, nuovi imprenditori che si affacciano a, a noi come, come fornitore però oh, eh, posso dire che c'era veramente come hai detto tu un entusiasmo particolare perché non ci vedevamo da parecchio da anni di, di, di, di clausura oserei dire per cui a parte in video come facciamo adesso non ci si toccava più invece ovviamente i nostri agenti sono sempre riusciti a visitare i nostri clienti, però poi tutto il direttivo, tutta la parte del back office non è mai riuscita ad avere contatto con clienti, fornitori e adesso con questi quattro giorni siamo veramente, noi e anche i visitatori, rimasti molto sorpresi anche di tutto l'entusiasmo che si dimostrava nel darsi la mano, nel parlare del futuro, nonostante una situazione di mercato che non è proprio fiorente, ecco, però per fortuna per un'azienda come la nostra che basa tutto sulla velocità, sul servizio, eh, siamo, siamo effettivamente più carichi di prima, sia di entusiasmo che di, che di ordini. Stefano, cosa avete presentato a Venditalia 2022? Beh, abbiamo ripresentato lo staff che, che dal 2019 abbiamo, abbiamo creato un nuovo staff commerciale e, e per cui ci siamo presentati noi in prima persona e ovviamente a livello di ricambi siamo sempre più attivi, sempre più alla ricerca di di produttori di componenti che possano eh, che possono essere utili ai nostri, ai nostri clienti che riparano apparecchiature del vending ovviamente e sì abbiamo presentato i kit che già da qualche anno eh, abbiamo inserito nel programma di vendita questi kit servono ai ai manutentori che vogliono avere la la, diciamo che hanno la precisione nel sangue per cui eh, quando fanno un intervento installano questi kit eh, che prevedono tutti i componenti necessari a fare un intervento definitivo per cui per non tornare eh, sul posto per, per errori che possono aver fatto cambiare una parte dei conegno e siamo molto contenti all'estero diciamo i kit sono molto molto bene girano parecchio in italia eh, che è un paese di manutentori molto capaci eh, girano un po meno però questo diciamo che è, è dovuto proprio alle capacità del tecnico di eh, intervenire ed essere subito efficace in italia Ecco, All'estero i kit sono davvero molto utilizzati, in Italia voi l'avete avete presentati eh, da non molto tempo, da un paio d'anni circa e considerando che la fiera non, eh, non si faceva da quattro anni è stata davvero un, una novità per i tantissimi gestori intervenuti. Qual è stata la loro risposta rispetto alla, alla vostra proposta? Cioè, ehm, ovviamente il kit utilizzato per un intervento come dicevo, pulito e, e subito efficace e la risposta è stata buona eh, perché è un'idea che viene dal tecnico che acquista i ricambi da noi è stata buona ovviamente eh, come dicevo se il tecnico è molto esperto si crea già un kit in furgone, no? eh, mentre a letto, eh, è più difficile trovare dei, dei tecnici molto abili ma eh, hanno bisogno proprio di avere il materiale pronto e imbustato in una busta unica perché così se avanza un pezzo eh, hanno sbagliato l'intervento. Mentre l'italiano diciamo, è più scaltro, ma proprio perché per natura siamo un popolo di problem solving, per cui la, la riparazione riesce, riesce a fare anche senza avere la, il fornitore che ti preconfeziona eh, i ricambi. Stefano, facciamo un breve riepilogo, eh, spiegando... E citando a questo punto, quali sono i kit, per o meglio per quali case voi disponete dei kit per un rapido intervento da parte del supporto tecnico dei gestori? Beh, allora come, come è ovvio abbiamo eh, tutta la ricambistica per i, i maggiori marchi, per cui siamo cioè, in Italia, io sono il direttore commerciale Italia, per cui eh, ci occupiamo quotidianamente di ricambi Evoca, ricambi eh, bianchi, FAS che sono diciamo i player più importanti e di tutte le marche per tutte le marche abbiamo, abbiamo realizzato questi kit eh, comunque il grosso del fatturato si sviluppa con i gestori o con, la, con le aziende che che rigenerano le apparecchiature del vending e per cui in base alla tipologia di cliente più o meno strutturata e organizzata scelgono sono scelti dei ricambi già preconfezionati oppure diciamo forniti in grosse quantità senza essere imbuti singolarmente proprio perché il cliente sa già benissimo come come organizzarsi, come utilizzare i ricambi. Eh, le aziende di, di, di rigenerazione delle apparecchiature sono come delle industrie perché realizzano migliaia di apparecchiature all'anno e per cui sanno già benissimo dove e come comporre i kit, mentre per i gestori e per aziende più piccoline è facile che il kit possa essere utilizzato eh, più spesso e allora Stefano per tutti coloro che desiderano entrare in contatto con voi, richiedere dei preventivi, eh, conoscere meglio la realtà Atel Repa Group che è una delle principali al mondo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e magari appunto iniziare una relazione commerciale con voi e i clienti possono cercarci in internet che è la cosa più semplice www.atelitalia.com e lì trovano tutti i contatti tutte le informazioni necessarie ovviamente come tutti i nostri clienti sanno Abbiamo un webshop nel quale possono fare delle ricerche specifiche per trovare i ricambi più sì, quelli, i ricambi adatti alla riparazione. E lì ci sono tutti i link per scriverci le email o contattarci telefonicamente, Stefano. Infine, eh, questa è, un, è una curiosità che io insomma ho ce l'hanno magari anche tanti altri ascoltatori, gestori, addetti ai lavori e tu sei uno di quelli che può dirci appunto qual è il, il metro che con cui si va a misurare questo problema. Negli ultimi mesi sappiamo che c'è stato un grossissimo problema che continua a esserci tuttora con le materie prime uh, questo anche purtroppo dovuto alla, alla situazione del, del conflitto tra Russia e Ucraina, quanto sta incidendo e questo è la mancanza, la scarsità e la fluttuazione dei prezzi sulle materie prime, anche e soprattutto per le parti di ricambio. Sì, è una situazione inedita per tutti, eh, quella della guerra, ma diciamo che le materie prime hanno iniziato a scasseggiare anche parecchio prima dell'inizio dell del conflitto. E a livello mondiale c'è una carenza di, di materiali sicuramente ci sta dietro anche una certa speculazione da qualche parte perché certe situazioni non sono proprio giustificabili ma ehm, è, è una situazione in cui effettivamente i prezzi si alzano si alzano su tutto i carburanti oppure la materia prima e e le aziende produttrici di apparecchiature hanno i loro problemi a evadere gli ordini, che sono, che sono anche influenzati da questa paura di restare senza apparecchiature e senza materia prima, per cui noi l'anno scorso, abbiamo, avvedendo il trend in crescita di, de, della domanda, eh, a novembre abbiamo iniziato a piazzare un 30-40% in più, di, eh, ordini rispetto allo storico annuale perché ovviamente il nostro algoritmo per, per l'approvvigionamento dava un determinato dato noi eh, abbiamo ordinato parecchio di più come dicevo 30 40 e ci ritroviamo ad avere tanto materiale e, e fornirlo molto rapidamente questo ci ha, ci ha permesso di crescere in maniera importante i prezzi non possono, cioè noi giriamo i prezzi così come, come ci vengono aumentati e l'aumento è importante. E non non c'è diciamo più un riferimento, non sappiamo effettivamente dove si andrà a finire, però cerchiamo di compensare con degli attiviti gli acquisti strategici il più possibile questi aumenti che, eh, che gravano ovviamente sul gestore e sul cliente finale. I gestori ovviamente reagiscono a loro volta aumentando magari il prezzo della battuta e i loro prodotti, però è una situazione che non si risolverà in breve tempo. Proprio per quello che dicevo, che la scarsità di materiale è partita ben prima. Del, uh, del conflitto ed è dovuta uh, a un'impennata del, del domestico, soprattutto almeno per il nostro settore, che ha richiamato un sacco di materiali e che, e che ha ovviamente una potenza incredibile perché ci hanno milioni di pezzi e c'è scarsità proprio di componentistica per cui noi però abbiamo una gamma talmente ampia che riusciamo a offrire anche delle alternative quando non sono dei particolari proprio custom che non, che non, sono, non sono ritrovabili sul mercato. Diciamo quindi che basta mh, appunto mettersi in contatto con voi, ovvio per via telefonica o per via eh, postale elettronica e dunque fare un check di quanto avete a disposizione con la quotazione del momento. Stefano, grazie per la disponibilità, io ti invito in ogni caso a comunicarci sempre e comunque al nostro indirizzo redazione chiocciola vendingnews.it tutte le novità legate ad Atel e a Repa Group per informare gli amici della distribuzione automatica. Cari amici io torno con altro Vending Focus speciale Venditalia tra poche eh, settimane avremo ancora tantissime altre interviste da potervi proporre e naturalmente non posso che invitarvi a stare sintonizzati su vendingnews.it e vendingtv.it. Stefano ti ringrazio, ciao! Grazie Fabio, grazie a tutti voi, è stato un piacere, ciao!